Salve a tutti ragazzi qui il vostro palmerone98 che vi dà il benvenuto a questo nuovo video Prima di iniziare ragazzi vorrei scusarmi se in questi giorni o meglio mesi non è uscito alcun eh, tipo di video Purtroppo sono stato pervaso da molti impegni che mi hanno impedito di poter registrare Ma adesso sono qui e direi che possiamo riprendere Innanzitutto ragazzi vorrei dire qualche parolina sull'Etna Comics Infatti la scorsa settimana, precisamente il 5 giugno, sono stato alla saga del fumetto a Catania e devo dire che è stata una bella esperienza per me. Il luogo era ampio, era immenso, poi c'erano gli stand di Topolino, della Marvel, della DC Comics, praticamente sui fumetti c'era anche, anche un padiglione dove vi erano i videogiochi, dove si svolgevano i tornei di League of Legends e c'era molto altro infatti io ne ho approfittato e ho preso ad esempio questo bel cappello da Minecraft e anche questo pupazzo da The Hunter che a mio parere è molto figo e poi ho anche incontrato alcuni personaggi che sono famosi nel mondo del doppiaggio, come ad esempio Maurizio Merluzzo, che è anche youtuber del canale di Cotto e Frullato. E devo dire che mi ha fatto molto piacere vederlo dal vivo, anche se purtroppo non sono riuscito a farmi fare una foto con lui. Ma pazienza, ritornando alla recensione. Oggi vorrei parlare di un film che ho atteso da mesi e che temevo sarebbe stato un completo flop ma fortunatamente i miei pensieri erano totalmente infondati. Si tratta di Captain America Civil War, film della Marvel Cinematic Universe, uscito nelle sale, eh, nelle sale italiane il 5 maggio del 2016. In questo film, in seguito agli eventi accaduti nei precedenti film, il piano politico delle Nazioni Unite vuole che gli Avengers siano controllati, in modo che non agiscano più indisturbatamente, come è accaduto in passato, e in modo tale che non possano più causare gravi danni come è successo con Sokovia, che se vi ricordate è caduta in mille pezzi, no, letteralmente è caduta in... vabbè. Tony Stark, assieme ad altri Avengers, accetterà l'accordo, anche per alcune motivazioni accadute nel film, Mentre Steve Rogers sarà contrario. A causa di alcuni eventi accaduti nel film che rendono Baki, alias Soldato d'Inverno, la vittima e non la causa, scoppierà una guerra tra le due fazioni cappeggiate da una parte da Iron Man, mentre dall'altra da Captain America. Ma non voglio parlarvi della trama, anche perché non vorrei spoilerare tutto il film. Bensì eh, vorrei più che altro soffermarmi sui personaggi, in particolare su quelli che sono stati introdotti in questo film. Ad esempio potremmo iniziare con Pantera Nera, che devo dire l'hanno descritto proprio come nei fumetti e nei cartoni animati. Un re di Wakanda che possiede questo costume nero che lo raffigura come una Pantera Nera, e che ha, questi che ha i poteri di questa belva super veloce, forza e artigli che possono squarciare quasi qualsiasi cosa dico quasi perché sarebbe assurdo che tu possa squarciare un camion intero oppure uno scudo di vibranio ma vabbè e poi ci sarebbe Spider-Man che devo dire che sono rimasto molto contento del costume che si avvicina molto a quello visto nei fumetti e nei cartoni animati anche se io rimango sempre fedele a quello di Sam Raimi Devo dire che Tom ha interpretato bene la parte di Peter Parker e di Spider-Man Inoltre finalmente grazie al cielo sono riuscito a far interpretare la parte di Peter Parker a qualcuno che almeno assomiglia ad un adolescente anche se non capisco il motivo per cui hanno voluto far interpretare la parte di Zamea citando le parole di Tony Stark. Una noccona ma sono dettagli. Poi vi sono alcuni personaggi minori ma comunque importanti come ad esempio Sharon Carter che sarebbe la nipote di Peggy Carter. Che se vi ricordate Captain America e il primo vendicatore era la vecchia fiamma del Capitano. Poi ci sarebbe il Generale Ross che se vi ricordate sempre... Il primo film di Hulk ha dato la caccia appunto a quest'ultimo Anche se me lo aspettavo come antagonista principale Invece qui più che altro si rivela un antagonista secondario E no... Tranquilli che non vi spoilerò niente sul cattivo principale state tranquilli Infatti c'è da dire che il bello di questo film è, mh, sono i colpi di scena perché ne è, pieno, ne è pieno di spoiler Pieno di scontri mozzafiato è una cosa veramente bellissima E ti lascia insafiato sempre ogni minuto proprio non puoi perderti neanche un secondo Perché se no non capisci più niente del film quindi se portate questo film dovete stare molto attenti a non perdervi neanche un nanosecondo, neanche i titoli di coda dovete perdervi. Un altro personaggio che mi è piaciuto e che io inserirei eh, tra i miei personaggi preferiti eh, sarebbe Scarlett, che già dal da Avengers Age of Ultron mi ha molto colpito questo personaggio, non solo per il suo incredibile potere oppure per il suo bell'aspetto, ma perché adoro, cioè trovo molto interessante la psicologia del personaggio che si dimostra a volte molto insicura di sé. Ma allo stesso tempo una persona che vorrebbe aiutare gli altri Anche se questi la temono il suo potere Che è veramente immenso Utile ma molto pericoloso allo stesso tempo Devo dire che questo personaggio mi ha fatto anche molta tenerezza Quando ad esempio l'hanno ingabbiato e anche gli hanno messo un collare Ci cioè, mi ha fatto tenerezza proprio perché mi ha fatto venire in mente i tempi In cui in un film di Hulk, non i film della Marvel, un altro Hanno appunto rinchiuso Bruce Banners e ci cioè, hanno messo strumenti L'hanno incatenato, messo il collare Proprio mi ha fatto una... Tenerezza. Poi su Iron Man e Captain America non ho molto da dire perché rimangono quasi gli stessi che noi abbiamo visto um, nei precedenti film Poi ci sarebbe Visione che è apparso verso la fine di Avengers Age of Ultron e molte volte faccio confusione Su questo personaggio perché non so dire Se è una persona che ha acquisito Quelle abilità, che ha acquisito la voce di Jarvis O se è Jarvis Incarnato in, un, in questo corpo E non ha più memoria Cioè Anche se ho visto il film praticamente non ho la minima idea Non, non mi è chiara ancora La nascita Di questo essere che possiede La gemma dell'infinito E che a quanto pare nessuno ancora si è reso conto Che ha una delle armi più potenti Che esistano all'interno Universo, ma sono dettagli Poi come altri personaggi Ci sarebbero Ant-Man, sì E anche Falcon, però Anche questo ho molto da dire perché Dico rimangono sempre gli stessi quelli che abbiamo visto sempre negli altri film quindi mh, Non c'è molto da dire su questi personaggi Comunque ragazzi occhi aperti sul finale perché accade qualcosa di incredibile Qualcosa che non ho assolutamente intenzione di spoilerare Anche se non voglia non ho intenzione proprio di spoilerarla Comunque ragazzi questo era Captain America Civil War io vi consiglio di andarla a vedere, ormai non più perché siamo a giugno e quindi non c'è più al cinema, comunque vi consiglio di vedere questo bel film, anche perché se non vedete un film della Marvel non capirete più il resto perché questi, tutti questi film sono collegati, infatti... Questo film se ho capito bene è il primo della terza fase perché c'è la prima, la seconda, la terza e non so ci sarà la quinta, la settima, l'ottava, la undice, undicesima, non so quante ce ne saranno ma comunque vi consiglio di vederli tutti perché se no non, capite, non capirete niente dei successivi film. Bene. Direi che possiamo concludere eh, Vi ringrazio per aver seguito la recensione Se volete iscrivetevi al mio canale Mettete un bel mi piace E noi ci rivediamo con un nuovo video Ciao a tutti Ti darei un pugno su quei bei dentini